e partendo per esempio da un profeta, abbiamo pensato il profeta Geremia, per entrare diciamo un po' sul campo per vedere come fare esegesi, come capire la lettura di un profeta specialmente in un momento come questo che è un momento diciamo così di un po' confusione con un po' di confusione diciamo, mi limito a dire questo allora prima di iniziare, ah vi dico sempre che il solito nostro libro di testo è ovviamente questo no? E vi dico anche dove inizieremo già oggi con i primi versetti la pagina per chi ha questa edizione 780 della stuttgardensi e mh, lo, lo usiamo perché come vedete ci sono, ci sono ehm, le lezioni varianti che sono molto interessanti già sul primo versetto per quando diciamo c'è qualche brano postico con eh, possibilità di letture diverse eh, non vi spaventate perché il nostro è un canale assolutamente didattico, ognuno segue quello che può, quello che crede, se vi piace mettete un like e fate circolare chiaramente tra chi pensate possa essere interessato a questi a queste nostri, nostri studi del no, no, nostro del nostro staff e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché è chiaramente l'unica possibilità di visibilità. Ecco. Prima di iniziare eh, il libro di Geremia, anche se ovviamente non lo potremmo fare tutto perché dovremmo stare un paio d'anni a farlo, ma prima di iniziare questo, eh, alcune cose credo basilari sul fenomeno del profetismo. Il fenomeno del profetismo non è un, in, in, per gli ebrei nel, nel Tanach, nella Bibbia: non è come i fenomeni oracolari del Mediterraneo, no? eh, che sono criptici sono legati ovviamente a politeismo, sono legati a mh, diciamo, eh, mediatori, detti medium, no? e che perdono, vanno in trance, perdono conoscenza, possono fare uso magari di, di sostanze naturali, di gas naturali, pensate all'oracolo di Delfi nel nome di Apollo. Ecco, eh, non è così, il fenomeno profetico non è assolutamente come quello oracolare. Pagano dispiace che nella traduzione, delle, della liturgia, delle Bibbie cattoliche ci sia sempre questo termine un po' sgradevole oracolo del Signore, perché se c'è qualcosa se è un oracolo non può essere del Signore e quello invece è no? Hazon che sarebbe o visione, oppure detto, detto che non è il Dabar, ma è Nahum, Nahum, Nahum. E, e già questo depolarizza la collocazione storica il profeta, a differenza dell'oracolo che ti vuole parare con un linguaggio criptico che ha bisogno di un'ulteriore mediazione, e con vaticini così, diciamo, un po' generali, che possono trovare applicazione solo quando ti capita veramente qualcosa, ti preparano, cioè preparano prima, ti prepari a un destino ineluttabile che su di te avverrà. Ecco perché si andava dall'oracolo. Il mondo ebraico non è così, perché i profeti erano dei consiglieri, consiglieri di re, noi potremmo dire dei consulenti erano quasi tutti, la stragrande maggioranza, salvo un caso, forse due, erano sacerdoti, quindi erano persone, terzo punto, che vivevano un certo tipo di consacrazione, ma soprattutto non erano persone che vedevano il futuro, ma erano persone che eh, lasciavano liberi, assolutamente, eh, libero il popolo di scegliere, o il re in questo caso, nel nostro caso, più il re, Geremia più re, di poter scegliere la strada credita a Dio, vedevano, eh, diciamo le, la quotidianità e il futuro negli occhi di Dio, i futuri e poi ti lasciavano libero di scegliere l'opzione A, B, C, D, E e a ogni opzione che in libertà una persona o il popolo accettava c'era immediatamente quello che sarebbe successo, ex parte dei quindi non c'è destino non c'è futuro, se lo facciamo noi Dio permette questo, Dio permette ma non è legato soltanto e esclusivamente alla scelta ineluttabile che si fa e poi il profeta di Israele sente il pathos del popolo, è perfettamente integrato nella comunità, conduce, vedete quante cose, conduce una vita santa e la sua vita stessa, al di là della parola, di quello che dice, i suoi gesti, anche simbolici della sua vita stessa, diventa segno, segno eh, della presenza di Dio in mezzo al popolo. Non accetta denaro, è una persona assolutamente corretta dal punto di vista, punto di vista morale, conduce una vita, eh, potremmo dire, aperta e conosciuta da tutti e gode la stima di tutti, anche se è sempre osteggiato. Perché? Perché va quasi sempre controcorrente. Seconda cosa, politica e religione sono la stessa cosa nella Bibbia, lo sapete. È solo dopo il 1700, dal XVIII secolo, che in Europa si pensa di poter dividere le due cose, ma se ho detto consigliere del re vuol dire che il re faceva politica, ma faceva politica assumendo anche mediazioni di tipo religioso. Ecco che allora, per esempio, nel nostro caso vedremo, Geremia dirà a tutti i re ai quali farà servizio, perché fa servizio a Dio servendo i re di Giuda, che certe alleanze non andavano fatte, non si poteva assolutamente rifare un'alleanza dal, da Mitzrayim dall'Egitto perché da là io ho tratto il mio popolo non ho tornato indietro per quella strada dice il Signore quindi Geremia, nel nostro caso perché dovremmo parlare di lui anche Geremia fungeva da consigliere di corte ora, ora il profeta non è da solo punto numero 3 ma ha un, un noi potremmo dire una scuola però scuola è più corretto dirlo dopo il periodo di Esdra, Nemia, Zorobabele no? e Giosuè il sacerdote Dovremmo dire proprio dei circoli profetici. Eh, discepoli, discepoli che vivevano col maestro, condividevano, eh, condividevano specialmente per Geremia. C'è Baruch il suo scrivano, lui dettava e Baruch scriveva, ecco, eh, solo che in Geremia è detto esplicitamente. Negli altri profeti maggiori, tipo Isaia e Ezechiele, non è detto, ma c'era questo stuolo di discepoli che poi ha portato avanti le, le, le dottrine e le verità del loro maestro. Tante volte il maestro moriva e non vedeva realizzato quello che loro avrebbero o hanno detto per, diciamo, aiutare i figli di Giuda a scegliere la strada giusta, aiutare i re di Giuda a scegliere la strada giusta, con ipotesi A, B, C, D, E, e purtroppo il profeta sapeva dire cosa sarebbe successo se fosse successo A, o B, o C o D, E. Perché dico questo? Perché in Deuteronomio il criterio per determinare la vericità o no di un profeta lo destabiliva Mosè, e Mosè ha detto il profeta che parla e si realizzerà ciò che dice quello dovete temere però detto così senza dare le varie possibilità limitandosi a quello uno può capire male perché anche l'oracolo diceva quello che ineluttibilmente il tuo destino parola pagana ti aveva diciamo così eh, eh, creato questo, questo futuro ineluttabile dal quale non potevi uscire ma, ma il profeta no il profeta diceva se fai a succede esattamente così preciso, se fai B ti succede così, preciso, è quando in base alla scelta che veniva fatta e poi succedeva quello che il profeta diceva, se sceglievi B non poteva succedere D, se non eri falso profeta, allora si diceva, accidenti, gloria a Dio nella libertà, il nostro maestro aveva ragione e prendevano appunti, ecco, altra cosa, tutte le profezie proferivo dire parlare davanti a al posto di, l'araldo di, l'araldo di Dio, no? Ecco, questo è il profeta, non è uno che indaga, non è un indovino, ecco. anzi un indovino viene da ben altra fonte. Il profeta, tutte le volte che c'è un vaticinio, c'è sempre una possibilità, una possibilità di redenzione di salvezza. Perché? Punto numero 5. Perché eh, la profezia tutto il fenomeno profetico viene dato per convertirsi, per avere tempo di fare Teshuvah e di ritornare al patto all'Alleanza dei padri, che è la Torah. Quindi sono i veri, autentici interpreti della Torah. Poi dopo ciò, questo passerà alla Grande Assemblea, passerà alla Rabbanut, eccetera. Ma essendo sacerdoti, quasi tutti, a parte uno, forse due casi, ma certamente uno, sono quasi tutti sacerdoti, e quindi hanno un'unzione particolare. In più, in più, sono anche profeti, hanno una grande autorità anche sulla interpretazione, e quindi su come realizzare l'alleanza, o meglio le alleanze con Dio, quella di Abramo in modo particolare, ma quella di Mosè. Mosè Moshe, Moshe bene. Altra cosa cominciamo subito. Quando noi leggiamo i profeti, non dobbiamo pensare di intravedere in questi scritti, cose che succedono oggi perché questo livello dal punto di vista attenzione questo livello dal punto di vista esegetico sarebbe un errore grave che fa dei danni allora uno potrebbe dire giustamente ma scusa però perché però se io lo leggo e lo applico a me allora è una parola morta infatti no punto secondo se si fa quella che viene definita l'alexio, cioè la lettura con la meditazione, che ti porta alla preghiera, che ti porta all'adorazione attraverso la parola e che parla a te, questo parla sempre a te, come qualunque brano della scrittura. Ma noi stiamo facendo un discorso esegetico, un discorso tecnico. Io non posso prendere un brano, non so, della profezia, per esempio contro i filistei e applicarla magari alla nostra società nel momento che c'è, per esempio, il Covid, capite? Perché rischiamo di far dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non vuole dire. Poi non succede niente e allora rimaniamo delusi. Quando... Perché ci siamo illusi, rimaniamo delusi e poi non leggiamo più. Non... Quello può riguardare noi, ci mancherebbe. Eh, noi eh, tutti i giorni leggiamo la parola di Dio e dalla Genesi all'Apocalisse, nel giro di un anno, se si fanno cinque capitoli al giorno, si fa tutta la scrittura, è chiaro che parla a me e poi io eh, rispondo al Signore, mi... mi mi induce alla preghiera, al dialogo, al colloquio, all'adorazione, alla contemplazione della parola. Quello si può, si deve fare. Ma lo studio no, lo studio è diverso. L'insegnamento è diverso. La testimonianza. E allora qual è il consiglio che io vi do? Normalmente l'inizio dei profeti, anzi direi sempre, c'è esattamente l'indicazione, spazio temporale, di quando la profezia è stata data. Qua cos'è che dice? Dice divre, parole, no? Di Yermiau, Yermiau, Ben El-Khiau, cioè di Geremia figlio di questo signore, no? Il-Khiau, Min-Akwanim, cioè dai profeti, eh, scusate, dai sacerdoti, cioè questa è una famiglia di sacerdoti, poi ti dice anche dove era, dice Asherba che è, sottinteso, da quindi è un luogo, una... All'interno della, della Qanut è proprio un, una famiglia, un clan all'interno dei Quanin, dei sacerdoti, che stanno all'interno della grande tribù, dei Levi. Levi. Beres, eh, Beniamin, cioè nella terra, dice di Beniamino. Beniamino dove era? Di fianco a Jeudà, faceva parte del regno del sud, noi diremo di Giuda. Quando è che comincia a profetare Geremia? A leggere la storia come Dio vuole che la veda, la storia nel senso, la quotidianità in che periodo? Quando la parola di Dio di V re, le parole, no? le parole eh, e le parole di Geremia, che sono poi le parole di Hashem Baruco. Dice Ascera, che erano da ber o coso, parole del tetagramma. A dice. E fu che. Eh, la parola del tetagramma, a live sopra, in che periodo? Dice, Bime, nei giorni di eh, Yoshiau, di re Giosia, grande, il più grande re di Giuda, il più santo re di Giuda dopo Davide Amere, dopo Davide, successore diretto nipote di Ezechia, grandissimo re, anche lui. Suo padre un po' meno, il padre di, di Giosia un po' meno. Cioè lui è l'uomo che ha recuperato tutte le feste, che ha trovato il testo del, della legge, che era uno dei tanti torotti che c'erano. Eh, non l'ha trovato lui, l'ha trovato un sacerdote che gliel'ha portato e, e, e lui chiaramente ha detto, oddio mamma, cosa sta succedendo? Aveva eh, vent'anni, era giovane siamo andati contro la legge di Dio, ci sta venendo tutto quello che è successo è per colpa nostra, fa fare teshuva, fa fare la, la Pasqua, obbliga la gente a fare la Pasqua, Istituziona fa l'istituzione di Pesachini che già era stata preconizzata nella Torah e lui le rende, cioè è veramente un re grandioso ed è per questo, attraverso questo ufficio di Geremia che è stato con lui, poi è, ne ha avuti degli altri e dopo, quelli che poi hanno portato alla fine della di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e la Diaspora che non hanno ascoltato evidentemente Geremia, lo hanno incarcerato e ne ha passate di tutti i colori, lo vedremo, abbiamo scelto alcune cose in questi, in questi mesi vedremo se Dio ci darà questa possibilità però dobbiamo sapere che un grande re ha avuto poi un grande profeta di fianco, anche i re, anche, anche gli antenati di, di Giosì, hanno avuto dei grandi profeti. Il problema è che non li hanno ascoltati, lui li ha ascoltati, quindi, quindi oltre ad essere un timorato, uno tzaddic, eccetera, un haham tutto, era anche un umile, perché seguiva quello che diceva Yermiao Anavi, il profeta. Finisce quindi quando eh, l'ultimo re, che poi dopo viene portato in galera, noi potremmo dire, no? da Nabucodenezzar a Babilonia, poi Geremia seguirà, ve lo dico, i profughi che andarono, scapparono perché cercarono un'alleanza, già Giosia morì per questo, perché cercò alleanze con gli egiziani, lui andò dietro agli ebrei in Egitto per dire ritornate a casa e la sparisce, non si sa più niente, non si sa la tomba, non si sa niente, ecco perché, unico caso, unico caso di profeta non sposato, Gesù veniva scambiato per Geremia, perché non essendo... Ma non essendoci una tomba, non essendoci un luogo dove lui è stato seppellito, si pensava che dovesse tornare, che Dio l'avesse preso, un po' come fece con Elia. In realtà no, è morto, i discepoli attestano questo. Ha lasciato un grande discepolo, Baruch, che ha scritto le Lamentazioni, che sono sempre della scuola di Geremia, no? Echa, questo libro eccezionale, che andrebbe letto, penso, almeno non solo la sera del 9 di Av, ma almeno una volta al mese, perché spiritualmente inquadra molto la situazione delle chiese, eh, delle nostre vite interiori, delle anime, ed è il più, più, più grande sefri, il più grande libro di penitenza vera che sviscera ogni profondità, ogni turbamento dell'uomo davanti a Dio, ci mette a nudo sperando nella sua grazia, chiaramente, confidando nella sua grazia. Questo succede, dice, e così la parola da vera scema vai le more, così la parola scende su di lui, dicendo, e poi comincia con la vocazione profetica che vedremo a Dio piacendo la volta prossima, soprattutto i versetti 9 e 10. Bene, vi ringrazio di saluto, spero di non esservi stato di particolare noia, e il Signore ci possa sempre, diciamo, condurre nella, nello studio, soprattutto della sua parola nei profeti, e eh, dalla prossima volta vedremo come è possibile attribuire a se stessi, nella lezione normale, ogni tipo di parola di Dio, a maggior ragione, alla profezia e di questi grandi profeti, il pericolo che c'è se facciamo delle sovrapposizioni senza senso con i giorni d'oggi, e quindi vedremo i due, livelli, i due livelli, quello dello studio e quello del nutrimento spirituale. Ciao, grazie e alla prossima!